Ciao a tutti, oggi vediamo come abbiamo terminato questo orologio in legno con il cervo pirografato, allora qui si vedono le linee principali adesso dobbiamo andare un po' a sfumare il cervo, vediamo la corteccia di questo pezzo di legno che è stata lucidata con della resina serve sia per proteggerla, evitare che si sgretoli, sia per non farla attaccare troppo dalla polvere. Abbiamo tracciato i numeri e fatto il foro per l'inserimento del meccanismo dell'orologio. Qui vediamo lo scavo dietro proprio per alloggiare il meccanismo. Abbiamo utilizzato questo legno che ha delle venature piuttosto grosse evidenti questo è il pirografo è un gran bel pirografo con temperatura regolabile fino a 800 gradi e con le punte a filo vediamo qui una serie di punte e in particolare io utilizzo questa che è una punta che ha la parte terminale piatta la uso sia per fare il tratto più largo, per fare le sfumature e per fare il tratto fine di taglio. Queste punte si inseriscono infilando i due nottolini nel manipolo del pirografo. La corrente passa attraverso questo filo fino a renderlo incandescente. immediata sia il raggiungimento della temperatura elevata sia il raffreddamento ecco vedete si inseriscono i due nottolini ora lo vediamo meglio e poi con un cacciavite che è compreso con il pirografo si avvitano le due viti in modo che appunto eh, l'elettricità possa passare e scaldare la punta ho posizionato eh, il regolatore della temperatura a una temperatura piuttosto bassa proprio per andare a fare delle sfumature leggere qui si vede che ci sono alcune difficoltà proprio dovute alla, eh, alla venatura del legno bisogna stare piuttosto attenti per non fare delle righe in sostanza ma piano piano riusciamo a eh, evitare il problema accelerato un po il video perché altrimenti diventa noioso comunque si tratta di fare dei tratti molto brevi ecco qui direi che il cervo mm, può essere considerato finito e a questo punto eh, decido di fare una sorta di sottobosco per non lasciare proprio questo cervo così eh, isolato faccio delle tracce con la matita leggere eh, con delle sorte di rami, alberi senza troppi dettagli giusto per dare l'impressione del sottobosco. ecco, a questo punto parto con il pirografo e inizio a tracciare un po' questi rami eh, dal basso all'inizio sto un po' leggera e poi andrò a riempire successivamente ecco, anche qua ho velocizzato un po' eh, il video Faccio dei tratti molto piccoli in modo che i rami non sembrino omogenei ma proprio con sembianze naturali. ecco Come quando si guarda un rametto non è tutto uguale ma ci sono parti più scure e parti più chiare e così facendo dei, dei tratti molto piccoli a volte anche circolari si riesce a dare quell'effetto. Vedete che spesso giro la tavoletta proprio per essere il più comoda possibile con la mano in base al punto dove devo pirografare. Anche se il disegno resta a testa in giù non, non dà fastidio ma l'importante è che la mano appoggi bene. ecco che il lavoro finisce così e a questo punto eh, devo passare al montaggio dell'orologio ho fatto un po' questi rametti che andavano sfumando verso sinistra ecco qui il meccanismo per l'orologio io utilizzo questi meccanismi che sono di elevata qualità non sono affidabili sempre precisi poco rumorosi ora vediamo il montaggio qui vediamo che abbiamo dato anche una mano di marrone sul fondo proprio per renderlo un pochino diciamo meno grossolano ho messo prima una rondella in gomma che mi fa da protezione del legno poi una rondellina in ottone davanti e il dado per chiudere e fissare bene il meccanismo al pannello di legno È sufficiente chiudere anche avvitare anche a mano non è necessario avere strumenti particolari, pinze o altre cose a questo punto inizio il montaggio delle lancette prima quella delle ore sono lancette che si inseriscono a pressione devono essere ehm, fatte entrare bene fino in fondo altrimenti non girano poi quella dei minuti infine quella dei secondi, provo con questa piccolina che ha il bottoncino centrale nero, però mi sembra che non sia proprio adatta, allora la sostituisco con un'altra che ha il bottoncino dorato, mi sembra più carina. Posiziono tutte le lancette sulle ore 12, devono essere perfettamente parallele una rispetto all'altra altrimenti si toccano a questo punto va inserita una semplice batteria stilo 2A ecco, avevo messo anche il gancetto per appendere l'orologio a questo punto posiziono sull'ora attuale sono le 10 e un quarto ed ecco fatto l'orologio perfettamente funzionante e pronto per essere appeso al muro spero che vi sia piaciuto, che vi piaccia che possiate farlo anche voi ditemi cosa ne pensate se vi fa piacere se siete interessati alla pirografia ho scritto anche un libro la tecnica della pirografia soprattutto per i principianti per dare qualche consiglio su come partire su quali strumenti utilizzare lo trovate in libreria o eh, su internet sia sul nostro sito che sugli altri dove vendono libri ecco qua vi ringrazio per l'attenzione Visitate il nostro sito elettronicadidattica.com per pirografi, movimenti per orologi, punte per pirografia e continuate a seguirci iscrivendovi al nostro canale elettronica didattica. Grazie a tutti a presto!